Tutto quello che poteva andare male è andato male. No! Ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo video in cui non sono molto felice perché questo inizialmente doveva essere un video di FK Under The Hood ma questo adesso è diventato un vlog perché io ho sostituito la telecamera del retro e quella frontale del mio iPhone. Toggo la placca. Tutto quello che poteva andare storto in questo video è andato storto. In che senso? Punto 1. A un certo punto la telecamera si è, si è scaricata, quindi non ho potuto riprendere tutte le procedure, ma potete ascoltare alcuni dei miei audio. Dai che devo andare al chiropratico, mannaggia, al clero. Faccio un, un breve eh, escursus e poi vi lascio al video, ovviamente tagliato perché è successo la qualunque cosa, ho perso viti, le ho ritrovate, ho smontato un altro iPhone per recuperare delle viti. Dove prendo queste viti che mi mancano? Ovviamente le prendo da un altro iPhone. Tra l'altro, eh, dovrei ancora chiudere Lo faccio adesso qui con voi se non perdo le viti E allora, magie delle magie La domanda che vi potete porre è La telecamera frontale è quella su retro Funziona? Io le ho provate La camera su retro funziona mette a fuoco Vediamo quella frontale Funziona, non so se è a vedere Funziona tutto Tuttavia, ho dovuto aprire e chiudere il mio iPhone 350 volte, perché mi sono accorto che non funzionava più No, non funziona il touchscreen, lo devo riaprire Non funziona più il tasto home L'home button non funziona in più, però posso attivare questa assistive technology Utilizzare questo come home button, questi cazzi Perfetto, questo l'ho richiuso, un po' a cazzo di camera, ne sta ne sto Prima di lasciarvi al video montato delle mie peripezie in cui vi faccio, tra virgolette, vedere la mia maestranza nel smontare un iPhone... Stevi video bastarde! Vi consiglio di non chiedere mai a me di smontare il vostro iPhone. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò altri video disastrosi, voi riuscirete a, ri a ricevere una notifica sul vostro cellulare che, sono sicuro, che funzioni, soprattutto che se avete un iPhone sono sicuro che il vostro home non funziona. Sicuramente di questo video ci sarà un seguito perché dovrò cambiare lo home button. Io domani dovrò partire, cui farò anche un altro vlog su quello, non so quando uscirà questo video, sicuramente uscirà quando già la sarò tornato, cambierò successivamente, quindi per adesso sto cellulare prima chiuso. E adesso guardate il mio disastroso eh, cambio di, di telecamera, non so fino a, a dove arriva... Mi sono accorto che non avevo messo il microfono. E quindi vi lascio col mio disastroso cambio di telecamera. Adesso vado a ripulire tutto e mi preparo che domani devo partire. Oggi aprirò il mio iPhone come una cozza. Io apro in due cose. Dunque, cosa è successo? Settimana scorsa ho cambiato la batteria, di cui ho fatto anche un video per il canale, ma ho avuto dei problemi tecnici e il video è andato oramai, perso nell'oblio digitale la batteria è stata cambiata con successo e infatti adesso il mio cellulare dura molto di più non ne potevo più dovevo ricaricarlo fino a due volte al giorno era una cosa insostenibile cosa è successo è successo che questa è la batteria originale non è storta perché se l'ha guastata stava scoppiando nulla di tutto ciò è perché la batteria è incollata è... ho avuto delle difficoltà a scollarla e quindi l'ho disintegrata però diciamo, come dicevo poco fa, la batteria nuova è stata installata con successo Però è successa anche un'altra cosa, a quanto incresciosa Nel disassemblare alcuni cavi ho danneggiato il, il cavo che connette la telecamera frontale Non solo connette la telecamera frontale, ma connette anche i sensori di movimento e anche l'altopallante Quindi io adesso per parlare al telefono devo mettere tutto in viva voce Che va bene, però non funziona più la, la telecamera frontale Quindi non posso più fare selfie col mio cane come questo qua e nel frattempo che lo apro, cambio anche la telecamera, quella normale, quella sul retro, perché eh, ormai non, non funziona più. Non funziona più perché non riesce più a mettere a fuoco, semplicemente. E vediamo se riesco a farvi sentire i rumori strani che fa. La telecamera frontale non si vede, tutto nero. Quindi adesso. Non perdiamoci in chiacchiere e apriamo questo iPhone. Prima di iniziare, vediamo cosa ci serve. Cosa ci serve per fare questo lavoro? Beh, sicuramente un iPhone c'è. Eh, due, le due nuove fotocamere che spero che funzionino, le ho ordinate su Amazon, spero che funzionino. Una serie di giraviti, cacciaviti, che ogni volta che compro qualcosa per sostituire il mio iPhone me vanno sempre di nuovi. Però diciamo, a parte i cacciaviti che servono, vi faccio vedere alcuni degli strumenti che magari voi non vi aspettate di dover utilizzare. Il primo di tutto è una ventosa, che serve per aprire l'iPhone, questi cosetti di plastica che servono per togliere i connettori, questo triangolino di plastica che serve anch'esso per far leva e aprire l'iPhone, spero di non far danno, spero di non danneggiare di più il mio iPhone già di quanto non sia danneggiato. Benissimo, da quello che ho capito la telecamera frontale, le, scusami, la telecamera su retro dovrebbe essere molto più semplice da sostituire. Intanto prendiamo il componente che dobbiamo sostituire. La tricamera frontale è qua. Qui ci manca già una vite perché mi ricordo l'altra volta l'avevo persa perché avevo smontato il componente sbagliato. Facciamo le cose alla, alla cazzo di... Ah no, aspetta, qua c'è qualcosa. Devo guardare le istruzioni? Devo togliere questo. questo è una vite di una vite. Trovo un cacciavite che è sempre a stella se faccio pressione sembra che lo riesce a svidarlo se sicuramente ce la ricordiamo dove va tolgo la placca togliamo il connettore che quello la telecamera frontale la telecamera non viene fuori ci sarà qualche altro trucchetto no? continuiamo a guardare lì. la telecamera originale Apple che non funziona vediamo l'altra telecamera che ho comprato che non è originalissima a me sembrano uguali l'unica differenza è che non c'è un nuovo Apple qua per me sembrano uguali anche speriamo che e la rimettiamo a posto la ecco questa snappa di brutto questo lo chiudiamo Cazzo inventato sti minchia di connettori Cristo Ecco Ci sono riusciti in qualche modo Non so come ma ci sono riusciti Adesso abbiamo terminato Dobbiamo semplicemente riattaccare Tutti i connettori E mi sa che il primo che devo attaccare Mi sa che forse è meglio attaccare questo prima Questo va fatto questa sorta di loop In questa maniera Vedo lui come fa ad attaccarlo allora, no, prima di fare questo rimettiamoci la, la video del cazzo che ho tolto poco fa. Come faccio a toglierla? Mannaggia Marosca. Mannaggia il clero. One eternity later Allora, non so cosa avete visto finora, non so quanto sia stato registrato il fatto che, no, inizialmente non funzionava lo schermo. E l'altra cosa brutta è che ho perso uno scatafascio di viti. Intanto metto quello che ho. Il motivo per cui non si accendeva lo schermo è che avevo attaccato male il connettore. Come faceva a sapere che... Era lo schermo che non si vedeva perché poteva essere che non si accendeva il cellulare direttamente. Il cellulare si accendeva perché sentivo che vibrava. Quindi il cellulare si accendeva regolarmente. Facciamo la prova del 9 a vedere se si accende. Funziona Mentre che è aperto facciamo la prova delle fotocamere per vedere se funzionano. la camera frontale diciamo eh, sul retro funziona mette a fuoco vediamo quella frontale funziona non so se è riuscito a vedere funziona tutto funziona tutto un'altra cosa che non funzionava è che lo dicevo del telefonato non si sentiva qua no, il cellulare perfetto dove, vedo, dove prendo queste viti che mi mancano? Ovviamente le prendo da un altro iPhone. La storia di, la storia di questo altro iPhone no, lasciamola perdere. Non si vuole aprire? Mi serve una vite corta? Questa vite non ci sta. Eh? Cazzo di via di merda. Ah, Porca madosca. Dove io ho tolto questa vite? Boh, la rimetto qua. Oh, ho trovato una giusta. Chiudiamolo. Andiamo le viti per parte qua andiamo abbiamo finito riaccendiamo Chiudiamo l'altro iPhone Così al cazzo di cane Ma se sì, che cazzo è fatto Metto la password No, non funziona il touch screen Lo devo riaprire Tutte sventure, tutte sventure Ragazzi, tutti pinguini Tutte sventure Non funziona il touch screen Non riesco a spegnerlo Quindi lo devo aprire Acceso. Che iPhone fa ste cagate che non le puoi spegnere Sa nel chiuderlo si sarà staccata l'altro connettore E mi sta rompendo i coglioni E quindi adesso devo riaprirlo Tra l'altro acceso Guardate con tanta maestria io apro il mio iphone ormai. mai Davanti volte l'ho aperto Ma vaffanculo Mettiamo il display E ricolleghiamo i connettori Stacco tutto porco di c***o oh. Di essere si accende Vediamo se funziona il touch screen Funziona, lo state vedendo, pinguini. Però Non devo fare altro che okay. in maniera molto delicata. In maniera delicata. Vi Diciamo che ho tolto 15 anni di salute a questo iPhone. Non è che gli rimanevano abbastanza. Tuttavia, però, sai com'è. Non sono una persona che cambia. Il cellulare, a meno che non siano proprio rotti. Non funzionano più, assolutamente. No, non mi dite che c'è un altro problema. <ride> non funziona il tasto home. Posso attivare questa assistive technology utilizzare questo come home button. Spero che questo video vi sia, tra virgolette, piaciuto. Spero che non mi giudichiate male, anche se avete tutto il diritto. Ah, io stesso mi giudico male. E prima di concludere, non ricordo come solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, seguitemi su Instagram e ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Questo esperimento con l'iPhone, anzi questa operazione di aggiustarlo, è stata fatta la sera prima che io partissi per la Francia che vi consiglio di guardare il vlog in a questo viaggio che ve lo metto proprio qui sopra nelle handcards ve lo consiglio fortemente perché è pazzesco io vi ringrazio per aver guardato questo video ancora una volta e preghiamo per il mio cellulare